Allora, buongiorno a tutti, eh, sono Francesco vi ringrazio di essere qui e ho il compito di eh, diciamo, eh, raccontarvi un pochino cos'è il sistema pubblico di identità digitali. Mi eh, atterrò diciamo, a, questa, a questa scaletta, quindi fondament fondamentalmente cos'è cos SPID, quali sono i razionali del modello Speed che hanno portato... Diciamo, eh, quindi sono razionali che devono essere un po' poi trasferiti anche nelle abitudini delle amministrazioni, vi darò giusto un cenno a quello, un benchmark diciamo, di posizionamento nell'ambito dell'Unione dell Europea, questo per che, diciamo, è, è importante, quali sono i servizi accessibili con, con Speed, eh, e eh, infine poi co come avviene l'adesione da parte delle, delle amministrazioni. Allora, eh, io eh, quindi eh, sfoglio le slide, mi aiuto con, con queste slide, quindi partendo con alcuni elementi su cose, cose spinte. Fondamentalmente diciamo, eh, è un sistema che eh, si sostituisce, eh, diciamo, con questo per norma, a tutti i sistemi che le amministrazioni in questi anni hanno, hanno realizzato per consentire l'accesso ai servizi online, quei servizi che richiedono l'identificazione dell'utente ognuno di, voi, di noi nella nostra vita rispetto ai fornitori di servizi conserva una password, conserva un PIN, conserva magari una chiavetta, conserva una tesserina. Ecco, Speed vuole un po' superare tutti questi, tutti questi sistemi. Speed diciamo si basa su, su tre livelli di sicurezza. La sicurezza è data da una di fattori, ma diciamo che per semplicità eh, ci concentriamo adesso su uno, su quelli che sono eh, le credenziali. Le credenziali sono il modo, lo strumento che noi adottiamo quando ci troviamo in rete e quindi non possiamo esibire eh, magari quello che nella vita reale è un documento, o piuttosto che una, un, un accreditamento che avviene attraverso una, una, una dichiarazione, un foglio e Lo dobbiamo fare con, con le credenziali. Le credenziali possono essere un username e password. In Speed questo è un primo livello di sicurezza. Possono essere fatti con un username e password più un codice monouso che viene inviato, per esempio, su un cellulare, oppure può essere generato da, da una chiavetta, ma insomma è comunque un codice monouso. Oppure eh, sempre una, una password più un codice temporaneo, però attraverso un dispositivo sicuro certificato nelle mani eh, di un cliente. Ecco, questi sono i tre livelli eh, di diciamo, credenziali che spint prevede, che assolvono diciamo, alle diverse esigenze di sicurezza, esigenze di sicurezza che sono date, dettate dai servizi ai quali vogliamo accedere. No? Quindi, se io devo accedere ad un servizio che mi dà poco più che un'informativa su una mia pratica, magari può bastare un livello 1, eh, viceversa se eh, diciamo, un professionista deve eh, utilizzare diciamo, dati personali sensibili, magari in quel caso si richiede un, uh, un livello 3. Mm. Oh. Diciamo all'interno di speed eh, diciamo, distinguiamo quattro ruoli eh, diversi. Quindi i primi sono gli eventi di provider. I eventi di provider sono dei soggetti eh, privati, che svolgono diciamo, un servizio pubblico mh, e eh, hanno diciamo, oh, due compiti, agiscono in una sede, una tantum nell'identificare eh, gli utenti eh, che chiedono appunto di avere, avere SPIT. A questi utenti attribuiscono le credenziali, cioè quelle che abbiamo visto prima, che sono gli strumenti che poi servono a provare in rete l'identità eh, diciamo, che è stata eh, verificata. E questo una volta tanto. Mm. Nel corso invece dell'interazione che gli utenti hanno con i servizi delle pubbliche amministrazioni, ma anche dei privati, gli identity provider svolgono per conto delle amministrazioni, quindi degli erogatori di servizi, il compito di autenticare. Tutto questo è, è diciamo, abbastanza trasparente all'utente, perché mentre oggi l'utente entra sul sito di servizio, ed è lo stesso sito di servizio che deve provvedere ad autenticare, cioè verificare. Quella, uh, quel PIN piuttosto che quella password, piuttosto che diciamo, i vari sistemi corrispondono a quelli generati per un utente che è stato preventivamente riconosciuto. Uh, con speed diciamo, uh, questa attività i fornitori di servizi, e quindi nel nostro caso le pubbliche amministrazioni, non dovranno più farlo, lo fanno, uh, diciamo, gli identity uh, provider. Quindi. Abbiamo detto quindi fondamentalmente anche abbiamo definito anche il compito dei service provider, poi ci sono gli attributo provider che forniscono in rete attributi qualificati, quali per esempio diciamo, l'appartenenza la ad, ad una categoria uh, professionale, quindi l'essere un medico piuttosto che un professore, eh, eccetera, eccetera. In questo ruolo in quest'ambito per, per l'Italia digitale svolge fondamentalmente. Un primo ruolo. Eh, in, Diciamo, eh, il, il, il vigile su questa materia quindi definisce le regole tecniche accredita gli identity, accredita gli identity provider e, e, e anche i service provider e eh, diciamo vigila sul sistema eh, stipula le convenzioni poi vedremo insomma tutti i soggetti sia gli IDP, gli identity provider che i service provider devono stipulare una convenzione che ricorda eh, diciamo gli oneri, gli oneri obblighi, eh, diciamo, sia gli identity sia i service provider. Le convenzioni sono ovviamente una per ogni categoria di soggetti e svolge anche un ruolo attivo perché eh, l'agenzia in realtà è garante della, eh, della federazione, cioè in buona sostanza eh, eh, non è necessario che ogni identity provider stipuli un accordo con, con ogni service provider, ma è l'agenzia che, che una sorta di centro stella, stipula le convenzioni con tutti i soggetti e le categorie dei soggetti che entrano a, a far parte di Speed, quindi ad utilizzare Speed, in questo modo garantendo gli uni rispetto, eh, rispetto agli altri. Oh, eh, diciamo perché, perché nasce Speed, insomma quali sono le i razionali di questo modello? Oh, intanto diciamo sono quelle del raggiungimento eh, eh, eh, diciamo di obiettivi eh, dell'agenda digitale eh, europea e eh, quindi eh, fondamentalmente che riguardano gli standard eh, e l'interoperabilità nei sistemi e anche quelli che riguardano la fiducia e la sicurezza nei, nei servizi online cioè, è provato che eh, il nostro paese ha un livello molto basso di uso dei servizi online a prescindere dalla quantità e questo diciamo, è dovuto eh, diciamo, a due fattori fondamentali eh, il primo diciamo, è eh, una cultura digitale un po' più bassa di quella degli altri paesi europei, ma un altro è quello da fiducia e sicurezza verso i servizi online, peraltro questa tesi è comprovata anche dal fatto che eh, diciamo, abbiamo un bassissimo utilizzo delle carte di pagamento in questo paese, quindi circola molto contante e, eh, mentre diciamo, sulla parte per eh, eh, quanto riguarda Fondamentalmente l'educazione digitale, sì, è vero, ma è anche vero che nel nostro paese l'uso di altri strumenti quali social network non è più basso di quello di altri paesi. Okay. Altro, uh, vabbè, altri, eh, diciamo, altri elementi sono quella la riduzione dei costi di gestione dei sistemi eh, diciamo, di social Technology, perché eh, diciamo, come avete visto, una serie di attività verrebbero respunte dalle attività dei service provider nelle amministrazioni. Quali non si dovranno più preoccupare di distribuire eh, diciamo, loro credenziali, di ricordare all'utente che ha smarrito la password e quant'altro, è un lavoro che faranno eh, gli item provider. Le pubbliche amministrazioni per questi servizi non pagano, questo è scritto nella norma, quindi eh, usufruiscono di questi servizi da parte degli itten provider senza eh, diciamo, dover eh, eh, spendere del, del denaro. Eh, ovviamente, diciamo, anche questo, eh, diciamo, Speed è anche un elemento che può aiutare nella crescita digitale complessiva del paese, se pensate ad una, una start-up che debba vendere le... dei diciamo, servizi in internet, deve prima, eh, diciamo, farsi una base utenti, no? Accreditandoli o preventivamente, o via via, e quindi concentrare parte dei propri investimenti su questa attività, viceversa, se aderisce a Speed, già può soffrire di un riconoscimento, diciamo, di cittadini in qualità, in qualità di utenti, riconoscimento che, diciamo, in qualche modo, non in qualche modo, che è vigilato e garantito eh, dallo Stato. SPID peraltro contribuisce, eh, come si è detto, a creare un'infrastruttura europea di interoperabilità eh, che dal 2018 insomma, prevede che eh, le pubbliche azioni devono già dare atto diciamo, eh, all'ingresso dei cittadini comunitari sui, pro sui propri siti e sui propri, eh, sui propri servizi, eh, diciamo, da parte di quelle eh, diciamo, amministrazioni di altri paesi europei che hanno notificato i loro sistemi di identità digitale. Quindi Speed si pone anche come un'infrastruttura per assolvere a questo compito per conto delle, delle pubbliche amministrazioni che eh, viceversa sarebbero direttamente esposte di a questa necessità di integrazione a livello uh, europeo. Ora, questo brevissimamente diciamo... Di tutti i paesi, qui ne ho elencati alcuni, vado, vado rapidissimamente, hanno sistemi di identità digitale più o meno come spin, insomma. Ecco, in, questa, in questa chart io ho, ho, ho esemplificato alcune, alcune caratteristiche, ma potete vedere che la maggior parte dei paesi usano i loro sistemi di identità digitali, quindi i loro spin per capirci. Uh, indifferentemente in ambito di servizi pubblici uh, o privati, diciamo, questa è un po' la tendenza uh, principale. Mm, rispetto uh, diciamo, al sostentamento diciamo, dei costi, uh, ci sono, ovviamente i paesi si differenziano, ci sono delle differenziazioni, ma uh, diciamo, anche qui uh, diciamo, la scelta e la scommessa fatta uh, diciamo, dall'Italia è uh, la pubblica amministrazione non paga. I cittadini dei servizi base non, non, non pagheranno, non pagano e non pagheranno e, e i costi saranno sostenuti fondamentalmente dall'ingresso dei privati o da credenziali di terzo livello che si pagheranno o diciamo, dall'identità eh, che saranno richieste dalle imprese o dai professionisti. Quindi gli denti di provider ricavano da queste aree fonte diciamo, del loro sostentamento del, sostentamento del, loro, del loro business. Ok? Uh, <coughs> allora, uh, quindi fondamentalmente diciamo uh, che siamo abbastanza nella, uh, diciamo, nella norma delle, de, delle cose a livello uh, diciamo, europeo. Uh, quello che volevo un pochino uh, diciamo, soffermarmi adesso è raccontarvi un po' uh, diciamo, fondamentalmente le tappe, a che, punto, a che punto siamo, a che percorso abbiamo seguito. Siamo partiti eh, diciamo, a metà marzo diciamo, con un sistema che era ancora un pochino in rodaggio. E ecco, Tenete conto che sistemi di questo tipo, sul piano diciamo, sia tecnico, sia dell'adozione, della user experience e quant'altro, hanno bisogno di due anni circa di assestamento. Ed in effetti diciamo, il legislatore eh, ha posto alle pubbliche amministrazioni un vincolo temporale cioè di eh, abbandonare vecchi sistemi per, per speed entro due anni diciamo dal 2 eh, anni che decorrono dal 15 marzo scorso quindi diciamo al 15 di marzo eh, 2000, 2018 per essere, per essere chiari e mettere quindi un paletto temporale ovviamente eh, diciamo eh, è sconfiato arrivare alla fine e eh, fare tutto in un colpo quello che stanno facendo tutte le amministrazioni è cominciare eh, un'introduzione graduale di speed affiancando le esiste diciamo, ai sistemi di credenziali preesistenti e al tempo stesso poi ne farò cenno più avanti, diciamo, si stanno realizzando delle applicazioni spidone, cioè alcune nuove applicazioni di largo impatto, se vogliamo dire anche che diciamo, non hanno alternative, sono molto appetibili come il bonus cultura ai 18 anni, come il bonus cultura agli insegnanti, non vedo dubbio che eh, diciamo, se si chiedono diciamo, a dei cittadini che devono eh, legittimamente avere eh, diciamo, un bonus e poi di fatto un vantaggio eh, economico, gli si chiede di prendere spinta, beh, insomma, la spinta motivazionale a prenderlo eh, è ancora fuori. questo ovviamente contribuirà anche alla rapida crescita di una base utenti, condizione anche necessaria per creare quindi una sezione di startup. Ehm, Questa chat vuole solo darvi un po' un'idea di quanto si sta più o meno correndo su, su una serie di ambiti, eh, a marzo, come vedete, eravamo veramente diciamo, sia dal punto di vista degli identi di provare c'erano cioè pochi uffici per esempio, aperti sul territorio, sia come strumenti tecnologici. Nel giro di sei mesi, come vedete, insomma, è cresciuto, crescerà ancora eh, nel, nel giro del prossimo, del prossimo anno, quindi è prevista su questo fondamentalmente una grossa, un grossa sviluppo. Anche sul piano diciamo, oh, dei regolamenti, eh, dei servizi che Agnetta stessa ha a disposizione della comunicazione non sono nemmeno tutti, come vedete, c'è stato anche qui uno sviluppo molto, molto forte. Abbiamo iniziato con eh, all'inizio solo con un sito abbozzato, poi abbiamo potenziato, abbiamo realizzato un lo troverete, il link lo troverete nell'ultima pagina, dedicato proprio eh, a Speed, con un linguaggio che speriamo chiaro, quindi non da tecnici, eh, che, che spiega cos'è, quali sono i servizi, cosa deve essere fatto. E questo sarà per noi sempre lo strumento di comunicazione con le varie categorie, sia messe amministrazioni, aziende, cittadini e quant'altro. Abbiamo aperto una community su Facebook, avviato uno spot RAI e, e come vedete diciamo, lì abbiamo eh, messo in piedi una serie di strumenti eh, sia tecnologici sia, eh, diciamo, sia di supporto quali un call center eh, nazionale che aiutano diciamo, amministrazioni e cittadini eh, diciamo, nell'adozione dello strumento Speed eh, sia in qualità di utenti sia in qualità di fornitori eh, di, di, di servizi. Ecco, ho voluto mettere in questa chart, anche eh, potete capire se scorrete i numeri, qual è anche eh, il mio scopo, eh, escludendo i servizi nazionali che al momento sono accessibili su spinta, quelli che sono a livello locale. Locale eh, significa che non hanno solo una valenza magari regionale, o po potrebbe essere comunale o di Camera di Commercio in, in quel territorio. Come vedete ci sono delle forti differenze da una regione all'altra, eh, de derivano dal fatto che ci sono diciamo, realtà del territorio che si sono attivate molto prima, realtà che si sono attivate eh, diciamo, più lentamente. E, eh, la regione Sardegna è tra quelle che sono un po' eh, più indietro, però è diciamo, eh, a dire il vero, è arrivata ieri la convenzione con la regione Umbria che entrerà con un centinaio di servizi su distribuiti sul, sul, sul territorio eh, però questo diciamo, webinar è proprio l'occasione la, la testimonianza che si ha di qui e nell'interesse insomma a mettere in piedi eh, a diciamo, questo, questo modello di servizio mm, eh, diciamo il fa che eh, con diciamo, questo seminario adesso ci sono persone, un quarto delle persone è coinvolto nella realizzazione dei servizi online, gli altri tre quarti no sono entrambi diciamo entrambe queste macro categorie chiamiamole così sono ovviamente coinvolte nel processo speed perché non è solo un processo eh, di, tipo, di tipo tecnologico e francamente la parte tecnologica diciamo, è abbastanza semplice perché l'integrazione è un'integrazione descritta nei documenti tecnici eh, diciamo ormai patrimonio di aziende di amministrazioni quindi non, non ci sono cose complicate eh, o che non siano state già eh, affrontate quindi fondamentalmente eh, possiamo dire che eh, l'interazione eh, con, con Speed è un'interazione che può avvenire eh, dal punto di vista di integrazione tecnica in maniera molto molto, molto, molto. Eh, ovvio che qui diciamo per dirla anche tutta eh, una buona parte di quei servizi sono servizi gestiti anche in outsourcing mettiamola, mettiamola anche in questo modo, cioè ci sono eh, alcune regioni magari si fanno carico dei, eh, dei de, de, de, dell'erogazione di servizi per comuni oppure del territorio, quindi vedete che sono un po' eh, magari più avanti di altre, in certi casi sono, di buona parte sono servizi che riguardano lo sportello unico delle attività produttive, insomma gestiti magari con una a livello centrale però voglio dire questa è un po rappresenta eh, la, la distribuzione la distribuzione purtroppo non sono riuscito eh, diciamo eh, a riferirla vi darò poi qualche, anche qualche numero sulle identità eh, digitali eh, e eh, sì diciamo qualcuno mi dice che per, per lo so che la regione sardegna ha un proprio sistema di gestione di identità vitale e questo diciamo sarà un elemento che faciliterà l'ingresso cioè, eh, perché se eh, diciamo, un'amministrazione ha già un punto unico in cui mettere eh, le mani ai servizi questo non può che eh, facilitare quindi eh, diciamo, i colleghi eh, so che partecipano anche eh, ai tavoli tecnici quindi non credo insomma tarderà molto tarderà l'adesione molto anche da parte della regione in quanto, in quanto ente poi vediamo anche e se deciderà anche di dare supporto alle altre amministrazioni del territorio queste ovviamente sono scelte che avvengono nell'ambito dei singoli te te territori uh, ok ecco mh, questi sono un po alcuni eh, diciamo alcuni numeri che io diciamo riporto e eh, diciamo, questi numeri aggi vengono aggiornati con carenza quasi quotidiana da parte, da parte nostra, quindi come numero diciamo, di PA con almeno un servizio, diciamo, rispetto alle nostre aspettative, l'abbiamo centrato. Le categorie dei servizi riguardano un po', uh, un po tutti eh, fondamentalmente eh, gli ambiti eh, diciamo, della pubblica amministrazione, che ho elencato, eh, diciamo, si fa prima a dire quale ambito non sia stato, non sia stato toccato, insomma. I servizi attuali, eh, anche qui rispetto ai servizi previsti entro l'anno, siamo eh, abbastanza, eh, diciamo, abbastanza dentro e quindi eh, diciamo, questo è un, un, punto, un buon punto di partenza. Quanto alle entità eh, distribuite rispetto ai target che diciamo, non ci avevano dato, siamo un, pochino, un bel po' indietro anzi, eh, però eh, diciamo, abbiamo eh, due, eh, due attenuanti che quindi pensiamo di poter recuperare nei prossimi mesi. Da un lato abbiamo autorizzato una quantità di entità pregresse, vi spiego tra un attimo cosa dire, per circa 8 milioni di utenze che saranno via via dispiegate. Dall'altro, come vi dicevo, l'effetto del bonus cultura sui diciottenni e su quello che riguarda gli insegnanti porterà dentro, noi stimiamo, una percentuale molto vicina al 100% per cento di questa popolazione, quindi stiamo parlando di oltre un milione, un milione e eh, cittadini. Il recupero di identità precedente è eh, diciamo un'attività prevista eh, dalla, dalla norma eh, che consente di eh, portare dentro SPID, ovviamente previo consenso dell'utente, eh, a dotarsi di un'identità SPID, quelle identità erogate in altri ambiti dati, il cui processo diciamo, di erogazione dell'identità eh, digitale è conforme alle regole diciamo, di sicurezza. Eh. Così, giusto per capire eh, quali sono le palette, che diciamo, ci sia stato un riconoscimento con un certo grado di robustezza, che l'utente abbia esibito eh, diciamo, a vista eh, anche un documento di identità, che se ne conservi copia di questo documento di identità, è tutta una serie di punti diciamo eh, lo abbiamo fissato in 13 punti gli elementi di valutazione mh, che gli consentono di fare questo recupero ovviamente il recupero lo chiedono gli enti di provider gli entity di provider sono responsabili penalmente della, della loro uh, attività quindi eh, devono avere un'assicurazione un e eh, diciamo eh, e quindi dic eh, diciamo sono loro che garantiscono il servizio. Vedo scorrere quindi una serie di informazioni, sì, sì, esattamente, quindi può essere diciamo, speed lo si può ottenere in, in diverso modo, quindi non, non solo attraverso un riconoscimento oh, dell'ISU o attraverso una eh, diciamo, recupero di identità pregresse, ma può essere ottenuto uh, um, ma può essere ottenuto, um, eh, Può essere ottenuto anche attraverso documenti eh, digitali di riconoscimento eh, che al momento sono la Carta Nazionale eh, diciamo, dei, dei Servizi, eh, quindi con eh, la festa sanitaria per intenderci eh, con, con il chip, eh, laddove diciamo, il cittadino sa anche il PIN, o con eh, una firma digitale o con una carta di identità elettronica. Quindi cittadini che hanno uno di questi strumenti diciamo possono possono richiedere um, possono richiedere speed eh, senza diciamo grosse eh, grosse formalità e questo diciamo eh, è un elemento di eh, eh, importante. Mm. Allora. Quindi dicevo abbiamo ad oggi 330.000 eh, identità eh, con bonus 18 anni e bonus cultura, questo numero arriverà, credo, a un milione e mezzo nel giro, diciamo, di, di, della, della, dopo le vacanze di Natale, ecco, quantomeno a metà, a metà gennaio. Fa diciamo, che si, i meccanismi già autorizzati di recupero di identità pregresse, in particolare, sono oltre 3 milioni, diciamo, di correntisti, coposta, ecco, e eh, circa 5 milioni, di doti alcuni scribi, possessori di team, uh, di sim team, mh, che potrebbero essere attivati con azioni diciamo, di sollecito commerciali da parte dei, degli identi provider relativi, di poste eh, e Telecom Italia. Eh, diciamo, questo è un trend, stiamo oh, su, una, diciamo, su un percorso che è quello che avevamo immaginato. Um, ho dimenticato di dire che in questo momento eh, diciamo abbiamo diversi tavoli aperti con eh, diciamo, fornitori di servizi privati quali banche assicurazioni e eh, diciamo soggetti eh, diciamo non saprei come chiamarli, ma diciamo utility o comunque servizi ferrovie per esempio Trenitalia e eh, che diciamo, desiderano entrare eh, entrare in speed Uh, stiamo, uh, il mondo bancario è fortemente interessato sia per una riduzione uh, dei costi uh, sia anche per un elemento di, di, di razionalizzazione ecco. um, avevo prima citato due applicazioni di Speed Only quindi il bonus cultura e il bonus diciottenni. e prima brevissimo terza, una terza applicazione di Speed Only è l'anticipo pensionistico Fondamentalmente questo non, non l'abbiamo stimolata noi, ma il mondo bancario ha riprova della, eh, diciamo della fiducia che sta riponendo il mondo bancario rispetto, eh, rispetto a SPID, quindi l'anticipo pensionistico potrà essere richiesto da parte dei cittadini che siano preventivamente dotati, eh, dotati di SPID come sistema di riconoscimento. Eh, eh, allora andiamo un attimino a capire eh, volevo usare questi ultimi eh, diciamo, minuti a disposizione per eh, diciamo, fare un po mente locale poi resta a disposizione per domande mi guardo un po diciamo non mi sono fatto distrarre molto dalla chat ma vedo che eh, state eh, diciamo, scambiando esperienza di chi ha già preso speed dove stanno i servizi e questo diciamo, eh, è molto è molto positivo mm fondamentalmente questa è una sintesi poi vi rimando diciamo, al sito dove sono spiegate con molto più dettaglio queste cose eh, quindi in speed diciamo dal punto di vista eh, implementativo quindi guardiamo la parte tecnica sono definite sia regole tecniche che regole di design allora cominciamo dalle seconde le regole di design eh, servono fondamentalmente a garantire una visione utente omogenea quindi noi forniamo dei logo, forniamo delle interfacce grafiche in modo tale che l'utente passando da un sito ad un altro, da un gestore di identità ad un altro, possa riconoscere nel logo in quelle caratteristiche il suo sistema di identità digitale. Un po' come quando vogliamo andare in un sito di e-commerce e guardiamo il simbolino Visa piuttosto che, che Mastercard e quant'altro. Quindi sappiamo che stiamo in quel, in quel tipo di circuito. Eh, le regole tecniche eh, sono eh, regole che devono garantire l'interrogabilità, cioè la capacità dei sistemi ad integrarsi, ad interpretare correttamente diciamo, messaggi, eh, informazioni, anche gli errori e anche su, che definiscono un po' dei criteri, eh, dei criteri di sicurezza, quindi sono, sono regole diciamo, dettate non solo per il funzionamento diciamo, tecnico e tecnologico del sistema, ma anche per garantire sicurezza, privacy, ispezionabilità e eh, se volete, la ricostruzione, in caso di un dolo, di un furto, la ricostruzione di quello che è successo. Rammento che gli identity provider non possono profilare l'utente e rivendere le informazioni ai fini commerciali, questo è fuori vieto ed è espressamente scritto nella sconvenzione di servizi che loro sottoscrivono con noi e, eh, diciamo, eh, eh, nel momento in cui eh, diventasse necessario ricostruire quello che è successo, occorrerà mettere insieme le informazioni identiche di provider e dell'amministrazione o del gestore di servizi. Quindi le regole tecniche stabiliscono pure cosa deve conservare chi e in che modo. Okay. Questo diciamo sotto il profilo della privacy è di, è di, grande, è di grande impatto perché diciamo, separa i ruoli e, e, e fornisce una serie di garanzie. Um, quindi, ripassando un attimino, ehm, Agile mette a disposizione un sistema di help desk ehm, al quale si possono rivolgere le amministrazioni, che fondamentalmente è un sistema che aiuta eh, per coloro che, al di là dell'applicazione delle regole tecniche, incontrano eh, difficoltà, hanno bisogno di sottoporre un caso particolare e quant'altro. Quindi c'è un sistema di ticketing che noi seguiamo diciamo, in tempo reale come tipico, poi ovviamente le risposte necessitano dei tempi, degli approfondimenti caso per caso uh, andiamo a vedere. Ehm, allora, la procedura tecnica è la seguente, quindi per implementare speed uh, nei servizi bisogna quindi, consultare queste regole tecniche, fondamentalmente ci sono uh, uh, due documenti principali, un documento che si chiama regole tecniche e un altro modalità attuativa. Uh, li trovate questi documenti uh, sul sito Agid, nella una sezione Speed all'interno di architetture e infrastrutture, o molto più agevolmente, andando sul sito Speed, www.speed.govit, e da lì seguendo i link uh, arrivate a, a consultare queste regole. Ci sono poi, come dicevo, delle regole di design, quindi per l'utilizzo delle componenti grafiche che mettiamo a disposizione, le mettiamo a disposizione attraverso un sito, per le persone tecniche e GitHub, è un sito che consente la condivisione di, diciamo, di software e del versioning di questo software di qualità open. Oh, accanto diciamo, quindi all'attività tecniche sulle quali non mi dilungo eh, in, questa, in questa sede, c'è <coughs> eh, eh, anche una procedura amministrativa. Eh, quindi la procedura amministrativa consiste nella sottoscrizione di una convenzione da parte dell'amministrazione. Ecco, la convenzione è, eh, diciamo, è un testo che è stato come tutti i documenti nostri tecnici anche le convenzioni sono state emanate con eh, l'approvazione del garante Quindi sono state date anche dal lato garante dicevo, è un, lo schema è unico per tutte le pubbliche amministrazioni lo schema è pubblicato nella sezione eh, speed del nostro sito, può anch'esso raggiungibile attraverso il sito Speed 2 bit, l'amministrazione dovrà personalizzare eh, diciamo, le parti ovviamente necessarie, quindi chi è legale rappresentante e fornire alcune informazioni, quali il referente per, per la convenzione, qual è l'indirizzo di posta elettronica certificata che l'amministrazione intende utilizzare per le comunicazioni e, e fondamentalmente un, un, un indirizzo web, presso il quale poter eh, accedere eh, alla, diciamo, a quelli che tecnicamente vengono definiti metadati, ma che in buona sostanza sono il punto di accesso ai servizi dell'amministrazione, ecco, poter raccontarle in maniera un pochino più, più semplificata. E quindi ehm, alla Convenzione l'amministrazione dovrà eh, allegare un file con l'indicazione dei servizi accessibili attraverso file che poi aggiornerà via via con successivi questo file diciamo, dovrà eh, contenere diciamo, due tipologie di informazioni, l'elenco eh, dei servizi e gli attributi, eh, lo spiego tra un attimo, che vengono richiesti al gestore dell'identità, dell nonché il livello di credenziale eh, diciamo, che l'amministrazione intende utilizzare per questo servizio. Allora. Eh, gli attributi, eh, allora un gestore di identità conserva del titolare dell'identità due eh, diciamo, insiemi di attributi. Gli attributi identificativi che sono nome, cognome, data di nascita, eh, il, il domicilio, il codice fiscale, eh, penso di avervi detti tutto ma comunque questi sono segnati eh, sul sito, e ehm, il, il codice dell'identità SPID, e una serie di attributi secondari quali il numero di cellulare e un indirizzo email del, del titolare eh, che vengono verificati in sede di attribuzione dell'identità. Quindi siamo certi che almeno ad un certo momento, a una certa data, queste informazioni, questo numero di cellulare e quell'indirizzo email erano nelle disponibilità dell'utente che è stata attribuita l'identità. L'utente ovviamente dovrà a cura dell'utente tenerli aggiornati perché sono diciamo, utili non solo per la comunicazione tra gestore e utente ma spesso possono essere utilizzate a supporto della credenziale per esempio sul cellulare può essere mandato una, una, un codice eh, diciamo un IVO, che ogni volta in volta deve essere utilizzato quindi è fondamentale che l'utente li conservi e li mantenga aggiunti eh, eh, dicevo quindi eh, il livello di credenziale lo sceglie l'amministrazione allora, per quanto riguarda gli ambiti locali Regionale, ma direi anche subregionale, l'agenzia, anche eh, l'intesa, una delle regioni che hanno fornito anche un loro contributo, eh, diciamo, ha eh, emanato un avviso nel quale per categorie dei servizi sono indicati il livello diciamo, credenziale da adottarsi. Questo perché? Perché Speed evidenzia diciamo, una situazione che eh, diciamo, alla nostra verifica eh, si presentava drammatica sotto il profilo dell'utente consentivano ad esempio l'accesso la al fascicolo sanitario con una credenziale di livello 1 anche se non speed ma sempre di livello 1 era una username e password altre che pretendevano uh, l'utilizzo di una CMS quindi tendenzialmente con un livello di credenziale 3 è chiaro che un sistema che diventa nazionale pone innanzitutto un problema di omogeneizzazione quindi con questo avviso si vuole dare un aiuto alle amministrazioni eh, d'intesa, ovviamente col garante privacy che l'ha fortemente eh, diciamo <coughs> l'ha fortemente eh, come dire, suggerito eh, quindi l'amministrazione possono adottare eh, quel, eh, anzi devono adottare diciamo, quelle indicazioni fornite dall'agenzia nell'attribuzione nell delle credizioni quindi provando eh, a riassumere un pochino qual è l'attività che l'amministrazione deve, deve fare l'amministrazione deve seguire due percorsi diciamo, uno tecnico quello di interfacciare i propri servizi a Spin. Quest'operazione è tanto più facile quanto l'amministrazione ha un punto d'ingresso ai servizi già con un sistema di credenziali eh, così strutturato. Eh, in una prima fase l'amministrazione ovviamente affiancherà Spin agli altri servizi, e per fare ciò l'amministrazione potrà utilizzare diciamo, i moduli software che Agi dà messo a disposizione, anzi, deve fare quello per un'ipotesi. Eh, L'agenzia provvederà questa attività fare una serie di test eh, con l'amministrazione in maniera tale da capire che tutto funziona bene eh, ai morsetti e dell'agenzia che poi darà l'ok okay ai identity provider che accetteranno le chiamate da parte dell'amministrazione. Senza questo passaggio l'identity provider non aprirà i propri servizi eh, all'amministrazione. Eh, accanto a questo l'amministrazione deve Deve sottoscrivere una convenzione, quindi decidere chi è eh, la amministrazione che la sottoscrive, quali livello dell'amministrazione, deve nominare un referente per speed, che è che la persona che interfaccerà tutte le comunicazioni agili. Non è detto che debba essere una persona tecnica, però deve essere una persona poi in grado di interfacciare chi deve intervenire. Eh, L'interazione con Agile può essere di vario tipo, ad esempio eh, chiediamo di fare una verifica di sicurezza, ad esempio chiediamo di lucidazione su un'informazione, cioè può, possono capitare tutte queste, queste attività per cui la persona deve essere eh, sicuramente una persona in grado di poter attivare altre, anche se non è la persona che magari direttamente ne eh, Ad oggi le amministrazioni hanno usato non sempre figure dei sistemi informativi, talvolta hanno usato anche figure di tipo più organizzativo, quindi capaci magari ad attivare eh, l'inau piuttosto che gruppo degli informatici a disposizione. Questa è lasciata alla scelta dell'amministrazione. È l'amministrazione che firmerà per prima la convenzione, noi controfirmeremo dopo che completiamo tutte le verifiche, cioè che verifichiamo che l'amministrazione abbia finito tutti i dati così come è richiesto dallo schema di convenzione e quindi gli allegati, che l'amministrazione è effettivamente conforme alle regole tecniche sul piano operativo. A quel punto l'Agit eh, invia un, diciamo, un messaggio eh, con un canale di comunicazione aperto con gli utenti, di provare chiedendo di, di accettare le connessioni anche da parte eh, dell'amministrazione.